Buongiorno, per... live ah, eccoci qua siamo live con Lorenzo Foresta dalla foresta possiamo dire l'uomo sì. della foresta giusto sei sì. vuoi puoi dire quello che vuoi sì siamo in diretta su Cosmo Fruttariano in un leggero ritardo di 20 minuti e simpico Bartolomeo Baiano Tipico, vabbè, baiano, portog... anche portoghese un po'. Ehm, siamo praticamente, lui alle spalle ha la foresta atlantica, o sbaglio? Sì. Ok, quindi di fronte avrà il mare, giusto? A <ride> uh, un chilometro. A ah, un chilometro, ok. Ehm, giusto per presentare dove vivi, possiamo dire che è un proto-ecovillaggio? Diciamo che è nato come proto-eco-villaggio e poi nel tempo, dal mio punto di vista, è un po' cambiato, è diventato più un condominio di, eh, di alternativi un po' finti dal mio punto di vista, però sai, un po non new è age. quello che era all'inizio. Un po' new age, possiamo dire? Sì, un po' paraculi. Okay. All quando tu parli di inizio, di quant quanti anni fa corrisponde l'inizio? Noi siamo arrivati nel 2011 ed eravamo in cinque famiglie. Ah, quello è proprio il, il tuo primo approccio con eh, diciamo, qu questa zona, Bahia. Siamo sì. a Bahia, esattamente. Eh, più specifico di Bahia, dove siete? Siamo a 28 chilometri dalla città di Ilieus, che è la città più vicina, e un 200 km sotto Salvador di Bahia, che è la capitale. Perfetto. E lo, eh, allora Ricordiamo che come quasi tutti gli stati del mondo e tutti gli stati sudamericani e centroamericani, il Brasile è una federazione di stati. E, ehm, sì. Lo Stato sopra il vostro, come si chiama? Non lo so. E quello sotto? <ride> quello sotto? <ride> Sotto c'è, non lo so, c'è il mare, c'era... Comunque diciamo che stai, credo che tu stai tra Rio de Janeiro e sopra e, e sotto, non so, San Paolo, diciamo, tanto per dare un'indicazione... Sì, siamo sotto San Paolo, siamo sotto San Paolo, sotto San Paolo ma... okay. E ricordiamo distanti. è lo stato, è la, è, è la regione, è stato al mondo con un numero più alto di italiani, perché ha più italiani della Lombardia, ne ha 12 milioni perché praticamente sì. in base... A, a, alle immigrazioni e potrebbero fare il passaporto in 12 milioni la città di San Paolo è la città al mondo con più italiani ne ha più di Roma perché ne ha 4 milioni e Roma ne ha um, 3 e niente allora tu un, eh, 2011, 2011 quindi sono passati 10 anni hai il primo approccio e ti, sì. e, e, ed era diversa 10 anni fa la situazione quindi sì Diversa la gente, diverso l'intento di comunità, è una cosa molto più come vita, non c'era l'energia, in senso che ognuno aveva i pannelli solari, noi ce li abbiamo ancora, poi hanno fatto richiesta che entrasse la Coelba, che sarebbe l'Enel, e lì è cambiata mm. l'onda, diciamo. quindi sono iniziati ad arrivare quelli che ci fanno ma non ci sono sempre dal mio punto di vista. Eh. Ah, ok, ok. E mh, Sostanzialmente voi, ognuno di voi ha una casa piccola o grande e un giardino? Sì, allora, eh, c'è chi ha qui è stato diviso in lotti da 6.000 metri, che ognuno è, è diventato socio, è diventato socio, si mette una quota, si metteva una quota dei denari veniva destinato un lotto che in realtà non è una proprietà ma è un diritto di possesso all'interno di questa chiamiamola comunità dove ognuno si è costruito la casa a modo suo tutti facendo più o meno bioedilizia con vari esperimenti legno e riciclato argilla e altre cose ma quindi ehm... Era un terreno, possiamo dire, edificabile, perché l'avete edificato, giusto? Allora, eh, la fazenda è come ex pascolo di mucche, e quindi noi siamo circondati da foresta, che qui si chiama la Mata Atlantica, e quello che era pascolo, e quindi completamente spoglio e brullo, è stato in maggior parte ripiantato, gli alberi sono cresciuti, ce ne sono già del uno eh, che è quello che è piaciuto a me fin dall'inizio, ha il suo angolo dove ha la sua privacy, poi ci sono degli spazi comuni, la cosa che unisce più di tutto sono i figli, c'è una scuola che noi chiamiamo non scuola interna, eh, che non è legalizzata, ma di fatto è dove vanno... No, no, no eh, eh, non è legalizzata, le, è un'ombra. Sì, è un homeschooling però in Italia è perfettamente legale l'homeschooling la Costituzione italiana per esempio prevede l'obbligo di istruzione nessuna eh, normativa costituzionale prevede l'obbligo di andare a scuola solo un avvocato ignorante e ritardato potrebbe pensare a una cosa del genere quindi voi state facendo quello che in Italia è eh, così, il cosiddetto scuola parentale homeschooling o scuola esatto. diciamo, liber libertaria per esempio come la, la famosa eh, Sammeril no? che diciamo, è la punta dei diamanti di questo tipo di istruzione per i bambini sì. e, quindi ehm, quanto, nel 2011 quanto costava ehm, questo, questo mezzo ettaro? Allora, noi abbiamo speso eh, parlando in euro sui 14.000 euro Okay. come quota. avete preso, di quota. E avete preso un, un, un mezzo ettaro o due mezzi ettari all'inizio uno poi ne abbiamo preso un altro con il tempo ok e all'inizio In era facile altri due ah, ok ma era facile trovarli all'inizio adesso non si trovano più sono tutti pieni adesso sono pieni quindi non Lotto eh, costruito perché c'è anche chi ha un lotto vuoto e non si costruisce niente ancora, però sì, siamo, ah. siamo full, siamo pieni. Ma se uno vuole vivere un'esperienza, che ne so, quando qua è l'inverno, il cortisolo è a manetta, il freddo ti sta facendo salire l'ormone dello stress, volesse vivere due mesi lì da voi, ehm, qualcuno di voi affitta? Ma eh, c'è chi ha anche un bungalow, per dire, o comunque chiamiamolo una dependance, che magari affitta, magari ospita amici, e comunque fuori da qua eh, c'è un mondo: fuori ci sono case sulla spiaggia, ci sono delle posade. Se cioè, uno che vuole venire qua, cioè, uno, se è mio amico, me lo ospito a casa. Se non lo conosco, tipo Pietro che assisteva al canale nostro e ci ha contattato, è venuto, è stesso nel bungalow di Iside, che è nato come lo studio di Iside, che lei è terapeuta, mm. e, e poi si è affittato una casa quando si è ambientato. Ok. Non e sta tenendo quindi, una sua, ma fuori di qui perché no? Ma che ne so, un italiano che volesse venire lì uno o due mesi, quanto pagherebbe secondo la tua esperienza? lì nel villaggio o fuori o eh? in prossimità diciamo parli di affitto o in totale? Eh, tutte e due, prima l'affitto e poi un totale allora eh, per stare in cose dignitose togliendo, togliendo Natale Capodanno l'alta stagione non conviene venire qui perché è come andare a a Riccione in agosto, eh, però mm. già con 200 euro di, al mese trovi qualcosa. Il posto è di moda quest'ultimo anno, quindi diventa un po' più difficile, ma si trova. Eh, puoi spendere anche meno, se ti adatti, come mm. puoi spendere ben di più, se vuoi il villone sulla spiaggia, con i domestici, con la piscina e sti cazzi stimazzi. Quindi ipotizziamo, uno viene a gennaio, si fa tutto gennaio, o tutto gennaio, tutto febbraio, l'affitto paga 200 a gennaio, 200 a febbraio. Poi il costo della vita? Sì, ti dicevo togliamo gennaio febbraio perché c'è il Natale, Capodanno e Natale, che qui è un delirio, un delirio in senso che aumenta la richiesta. Eh, però tutto l'anno è così. Poi per vivere anche lì, eh, dipende, perché qua c'è gente che vive veramente con poco, tipo Andres, che tu hai, hai già visto, lo chiami l'amico di Mancuso, Andres ah, sì. con, con 50 euro al mese del mangiare. Per vivere si è fatto una tettoia, sotto la tettoia ha piantato una tenda e quella è casa sua, quindi ah, passi okay. da questi, chiamiamo ah, gli estremi, per farci un'idea, venisse un fruttariano sia la frutta dolce che la frutta ortaggio. no? Ricordiamo, la frutta dolce è quella degli alberi legnosi, la frutta ortaggio è quella delle piante eh, erbacee. St stiamo, non so, adesso tu farei la conversione in euro, paghiamo 50 centesimi al chilo, sì. 30 centesimi al chilo, quanto? Ma per dirti, io ho un caspo di banane intero dove ci saranno su 50 banane lo pago 2 euro chiaramente qua è la cosa che costa meno sì va bene ma tipo il mango uh, al chilo quanto può costare il mango al allora, chilo? il mango varia molto perché se vai dal produttore con 5 euro ne porti a casa una montagna, e qua produttori c'è gente che ne ha ce ne sono molti perché un albero di mango lo sai cioè diventa una querce gigantesca quando è la frutta che c'è qui eh. è, è forse l'unica cosa che costa poco. Se vai a San Paolo nel supermercato cioè, costa aspetta, anche aspetta, fammi, fammi capire: il mango è il frutto che costa meno in, in, in generale? No, quello che costa meno è la banana. No, scusami, dopo la banana, è il mango. Sì, mango, papaya, qui c'è molta abbondanza, quindi... No, insisto sul mango, perché il mango per il Brasile è molto importante, perché... E, e, e diciamo che come tutti i popoli ritardati del mondo loro si identificano nel calcio no? e, e Pelé che è considerato insieme a Maradona il più grande calciatore di tutti i tempi è nato giocando e palleggiando col, col mango il padre eh, gli ha insegnato a giocare sì. a pallone con il mango quindi lui è pa padre poverissimo, Pelé era poverissimo però nella povertà c'era un albero di mango accanto alla loro capanna, non so cosa fosse, ma non, non era certo una sì. lilla 5 stelle è nato così, con il mango e quante varietà ci sono di, di mango, papaya ce ne sono parecchie di varietà? Sì, eh, qua si fa il distinguo intanto tra papaya e mamon la papaya è quella che conosciamo anche in Italia, più piccola il mamon è gigantesco. è la stessa mm. cosa solo enorme e, e, di, e anche di quelli ci sono vari tipi per dire qua c'è il mamon cacao che io considero il più buono c'è quello con polpa rossa c'è quello con polpa gialla a me piace di tutti meno quello con polpa gialla di più quello con polpa rossa eh, però per dirti io un mamon cacao che è gigante grande come un'anguria però più sottile eh, lo pago quando non ne ho in giardino, ovviamente eh, poco meno di un euro, un 75 centesimi, 80 centesimi. Ok, adesso cominciamo con la tua storia. Ricordiamo Perfetto. che tu, sì, adesso tra poco ci racconti la, la tua storia, ma eh, ricordiamo che tu stai piantando più o meno ogni mese un albero di frutta nel, nel, tuo, nel tuo mezzo ettaro. Sì, io ho piantato tantissimo in passato in modo compulsivo, c'erano i miei amici che mi prendevano per il culo, non solo per un il... sì, ripeto, qui era Pascolo e quindi per dire ho piantato tantissimo jaccarandà, ipe, massaranduba, eh, mogano, sai, quegli alberi che sono, li chiamano in via d'estinzione. E quindi l'idea è e hanno un legno pregiatissimo, sono lentissimi come crescita, chi più che meno, però l'idea è di dare un, un generatore di sementi, perché un albero poi diventa adulto, gli uccellini portano i sementi di qua e di là, e quindi esatto. e quindi è uno dei modi per fare sì, ricorrezzazione con piante, che sono ah, quelle che... Sì, hai appena, descritto la disseminazione, hai appena descritto la disseminazione zocora, cioè gli animali che sono in simbiosi con le piante, come in teoria dovrebbe essere anche l'uomo, ma poi ci arriveremo. Senti, io direi di riassumere un attimo, tu nel gennaio 2011 tor torni in quella zona, sei a San Paolo, torni lì, cioè torni nel, nel proto del tuo villaggio, e che succede? Racconta. Sì? Allora, faccio la premessa veloce, noi eravamo in quel periodo in Italia, siamo andati a fare un'esperienza, eh, diciamo, di crescita individuale a un amico nello stato di San Paolo, e a, di... a marzo, eh, dovevamo, avevamo il volo per il rientro in Italia. Marzo, e... marzo, marzo, sottolineiamo e bene. Marzo... A chi... aspetta, aspetta un attimo, scusi, ti interrompo, marzo 2020, eh. Quando in Italia la gente va agli arresti domiciliari ovviamente. illegali, illegali no? perché la, eh, la Costituzione prevede che tu per stare domiciliari devi avere una sentenza scritta motivata di un giudice. Sì. Ma tornando a quando dici la parola noi, intendi la mh, tua compagna Iside, forse ex compagna, adesso mh, non so bene. No, la mia compagna e <ride> mio figlio. E, e il famoso Re Leone, no? Giusto? Neanch'io. <ride> sì. E quindi... <ride> Quindi noi eh, sì. abbiamo detto non torniamo in Italia. Potevamo tornare in Italia perché comunque il volo era ancora valido e poi c'era gente che chiamava la fasina, che organizzasse un volo. Però tra il tornare in Italia ed essere agli arresti domiciliari, che io non, probabilmente non avrei accettato e avrei litigato col mondo, abbiamo preferito tornare qui. E, e qui siamo tornati. Tant'italia che mi dicevano torna in Italia perché lì non ci sono eh, ospedali, c'è una pandemia che uccide tutti. Amici che mi chiamavano, mi dicevano: Ho oh, l'amico a New York che è, mi dice che hanno fatto le fosse comuni. Io gli dicevo: Io non ci credo, no. Ma tu hai amici a New York? No, ne avevo un altro dal Cile. Anche qua le fosse comuni. Io gli dicevo: Mandate ma a fare un culo voi e le fosse comuni Lasci rispetto le vostre paure, ma a me non mi cazzo Devo fare. E, e quindi abbiamo passato quella che era quarantena italiana ma anche quando hanno fatto le quarantene qua spiaggia tutti i giorni, surf, passeggiate qui non se ne è accorto nessuno, qualche comunista coglione con la maschina ma è solo un atteggiamento eh, esatto. la maschera è sì, che sì. hanno sulla maschina perché... e non sono comunisti no, sì, è, è, la, è che c'è sta bandiera, la... sono intellettuali e sono di sinistra sì, sì, sì, sì. esatto, esatto, esatto senti, mh, ricordiamo che essendo una federazione di stati ehm, lo stato, diciamo la federazione e c'è cioè, il presidente che è Bolsonaro, che è di centrodestra tutte queste cazzate, centrodestra centro centrosinistra molti sì. ehm, stati invece hanno presidenti di centrosinistra mi pare che il tuo stato, mi pare abbia un presidente di centrosinistra che sono tutti covidioti sì. cioè non che Bolsonaro sia Einstein eh, esatto. però è mezzo scemo pure lui, però almeno non no. è covidiota. Questi, questi new age di sinistra sono Però ne indovinata covidiosi. una. Sì, forse il vantaggio che ha avuto il Brasile rispetto all'Italia è che mentre in Italia i pupazzi, perché per me sono tutti sono hanno fatto un fronte compatto nell'essere covidioti e quindi cioè, sono veramente uno peggio dell'altro, qui per quello che è la gestione de... di tutto sono un peggio, ma sotto questo aspetto almeno si sono divisi e quindi le persone hanno avuto la possibilità di scegliere una cosa o l'altra. Poi è diventata una partita a calcio come succede sempre e quindi gli uni litigano con gli altri e... Sì, sì. e chi è di destra, per me non esiste né destra né sinistra, ma diciamo chi è di destra ci crede meno, chi è di sinistra... Certo. è un patriota perché usa la maschera anche in macchina da solo quindi... senti adesso spiego un attimo la posizione la narrazione di quello che è accaduto e dopo tu ci racconti bene questi diciamo marzo 2020 adesso un anno e mezzo dopo. La narrazione su quello che è accaduto è semplicemente che questa malattia, che è una influenza normalissima, circola dal minimo dall'estate del 2019, certificato dall'Istituto dei Tumori di Milano e da molte altre università, tra cui l'Università di Siena. Ehm, ma non ha ucciso nessuno a ottobre comincia a fare freddino a nord, da novembre 2019 nessuno, dicembre, fu uno, dicembre 2019 fu uno dei dicembre più freddi ancora nessuno, gennaio il mese è storicamente più freddo. Ricordiamoci che eh, nell'ottobre del 2019 10.000 atleti di tutto il mondo ci, ci furono i campionati mondiali militari proprio nell'epicentro della pandemia, a Wuhan ideale, no? se uno vuole lanciare una pandemia, che poi non, ricordiamoci che sono tutti morti di cortisolo, l'ormone dello stress, non c'è uno morto di influenza se non i soliti 30-40 mila che tutti gli anni muoiono e comunque con un'età media di 84, 84 anni, con 3,5 patologie pregresse. Eh, che succede? Ottobre del 2019, 10 mila Atleti di tutto il mondo vanno a one: si influenzano, tornano tutti con influenza in Italia italiana, tutti con influenza. E, vuol dire che, essendo avendo due caratteristiche, questa influenza molto veloce nella trasmissione e molto mutevole. Vuol dire che hanno infettato mezzo mondo già a ottobre 2019. Non muore nessuno. Novembre nessuno, dicembre nessuno, gennaio nessuno. Febbraio comincia no? Ma come cazzo è? A gennaio nessuno che è più freddo di tutti, abrado, sì. Perché a febbraio i mass media terroristici italiani e poi di tutto il mondo cominciano ad alzare il cortisolo. L'innalzamento del cortisolo porta a tutte le malattie possibili e immaginabili, in particolare l'indebolimento del sistema immunitario, la sindrome metabolica, l'iperinsulinemia, l'ipertensione, malattie cardiocircolatorie, tutto. Quindi sono tutti morti di cortisolo. Eh, chi dice che sono morti di Covid, o è un ritardato, o è un ritardo perché questo è certificato dall'Istituto di Tumore di Milano sì. e da tutte le università italiane. Ehm, guarda caso, quando è che cominciano a morire la gente a, a, di, di cortisolo... Dopo l'8 marzo del 2020, quando Scirocco Casalino fa girare la bozza del lockdown di guerra incostituzionale, e secondo una dichiarazione di emergenza che non esiste nella normativa italiana perché serve solo la protezione civile per il terremoto dell'Aquila o la diga del Vaionte per cose logistiche locali, e, e ci fu l'8, 9, 10 marzo il più alto numero di telefonate a, cento, a 118 per eh, svenimenti e principi di infarto. Poi il 18 marzo c'è stato il picco del cortisolo, che durerà meno per tre anni, questo cortisolo, eh, le barre di Bergamo, la genialata delle barre di Bergamo. Con ah, le barre di Bergamo hai, eh, è morta pure poca gente, perché quando tu innalzi il cortisolo con le barre di Bergamo, eh, eh, ricordiamoci che il cortisolo deve averne un pochino a risveglio, perché esci dal coma notturno e devi stare bello, no, subito vigile. No? Fatta questa premessa, adesso raccontaci, da marzo 2020 a oggi più o meno... Cosa hai fatto mediamente le tue interazioni con diciamo, la società e con ehm, i tuoi vicini? Sì, allora ti dico una cosa veloce: io sono stato a conoscere il capo comunitario della più grande favela, Paolo. Che sono 20.000 persone vivono in un fazzoletto. E quindi io dicevo, là, se c'è una pandemia, muoiono tutti, ma tutti. Cioè, ne fosse morto uno, perché a sta gente non gliene frega un cazzo, cioè a quelli che non hanno niente non gliene può fregare meno. E qui la stessa cosa, e quindi la comunità locale, diciamo, i locali, chiama gli indigeni, tieni presente che la Bahia è il cuore del Brasile, cioè è dove c'è la popolazione nera, la percentuale più alta, è dove arrivavano gli schiavi infatti in quella favela mi ha portato questo mio amico con la macchina blindata mi ha detto vedrai e a me sembrava di essere in Bahia e, e qui dove sono io è alla gente del posto non gliene può pregare meno qui c'è la zika, c'è il dengue e ci sono serpenti voglio dire l'ultimo dei problemi è questa pagliacciata qua per i locali invece del tasso siccome dove siamo noi come, come dice il tuo amico amico di Stefano Mancuso, eh, che lui ha vissuto i Biza agli anni, ha detto mi sembra di essere il in binizio, che all'inizio era una figata, adesso lui teme che prenda la stessa onda e quindi diventi un centro turistico. No? Perché okay, hanno iniziato okay. i duri e puri, sono quelli che c'erano. E, e poi adesso è diventato il centro degli alternativi, che li vedi pieni di tatuaggi con i piercing la pizza con un chilo di formaggio sopra e la battuta che io faccio è non avete fatto i vaccini ai figli perché siete alternativi e fate la corsa a farvi la punturina per sta puttanata qua cioè, ma ci siete o ci fate quindi questa è ma perché ripeto sono tutti finti intellettuali non tutti perché non è vero eh. c'è anche persone per U. De, de oh, io vado diretto eh. cioè, non ho censura quindi dico quello che penso se vuoi mi fermo ma no, la gente no, no, del no. posto Anzi. io quando Anzi. vado magari Rinc rincara la, spesa... la dose rincara la dose devi rincarare ah, la dose <ride> quando vado a fare Vai. la spesa magari vado dal gommista con la combi e dove per un italiano sarebbe favela non ne vedi uno che si preoccupa, c'è cioè, proprio la gente, non gliene può fregare de meno, e, e non sono stupidi, invece c'è questo razzismo in Brasile, no? che chi ha un po' di soldi, che è il figlio del dottore, queste cose qua, uh, li vede come ignoranti, e invece è per oggi tutti quanti hanno il telefono, hanno libero accesso a informazioni, quindi, in linea di massima, a loro non gliene può fregare meno. Al target, quello superiore, quelli che invece hanno qualcosa da perdere, sono molto più inquinati dal punto di vista proprio di testa, eh, si documentano di più, ma essendo di sinistra, prendono per verità quelle. Quindi, l'esempio te l'ho detto: cioè non hanno vaccinato i figli, però si vaccinano loro. Eh, un amico argentino l'altro giorno mi ha detto sono andato a farmi la punturina perché devo fare un viaggio in Europa se no non posso gli ho detto non è vero è totalmente falso che cazzo stai dicendo e mi guardano come io sia un alieno anche perché io polemico sono contro tutti eh, dopo io ho i miei amici ho il mio giro ma è, è diventato paradossale io ho amici di vecchia data qua che li vedo in macchina soli con la mascherina e non... Cioè, ti dico l'ultima una amica che fa sciamnesimo che ha battesato Leone perché Leone ovvio, ha ovviamente fatto il battesimo se troviate qua in chiesa ma ci piaceva l'idea di fare una presentazione alla natura, ai quattro elementi e la amica si è resa disponibile qui davanti casa, sul laghetto dove abbiamo i coprilli che spaventano tutti ma non fanno niente, eh, ha fatto questo battesimo e una così eh, è stata una delle prime a farlo... La vedi super spaventata da sta cosa, sempre con la mascherina, quindi i ragazzi in spiaggia con la mascherina in tinta col, col bikini, no, no, c'è tanta mascherina no, no, così e, no, e il bikini... È un Aspetta, filo interdentale, sono poche, no, però ne ho viste. Non ho, capito, non, non, non ho capito perché in Italia io ho visto covidioti con la mascherina ovunque tranne che in spiaggia. Tu mi stai dicendo, eh, stai, ribadisci il concetto che tu hai visto gente mascherata in spiaggia? Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. La spiaggia è quasi deserta, quindi non ne ho visti molti per ovvi motivi. Cioè se ci sono dieci persone durante. Passeggiare i 10 km eh, vedo sempre con la mascherina da sola, 7 di mattina, cerveja, la birra in mano, con la mascherina. Cioè. Pazzesco, pazzesco, pazzesco. Senti, questa eh... è la realtà dal mio punto di vista. Tu sei polemico e bizzarro. Se ricordo bene, sì. Senti, tu hai scritto un libro che si chiama Polemico e Bizzarro, però vuoi ricordare anche il canale YouTube con cui con Iside eh, hai, diciamo, eh, raccontato il proto-eco-villaggio? Sì, eh, il canale YouTube, anche quello, si chiama Polemico e Bizzarro. L'abbiamo aperto quando siamo arrivati qua in Bahia, all'inizio di tutta la facciata, eh, anche per far vedere che a nostro modo, cercando di essere profilo basso, eh, che non stava succedendo niente, eh. solo una volta sono andato a fare surf, è arrivata la polizia e mi ha detto dovete uscire dall'acqua perché c'è una pandemia. E eravamo io e mio amico, siamo usciti, siamo andati chilometri più avanti, siamo entrati di nuovo, cioè, siamo andati sai cioè, proprio nel punto quello dove poteva esserci qualcuno, però siamo in due, in mezzo all'oceano, mi chiami, io esco... E mi dice, dovete andare a casa perché c'è la mia, ma porca puttasse. Ma non scusami, senso, non è che... capisci, però in un anno e mezzo è successo. Sì, sì, ma qua, quella volta Cosa? lì forse era la Barbara D'Urso che dall'Italia vi mandava gli elicotteri, perché accadeva questo, no? Che la Barbara D'Urso era collegata con gli elicotteri dei carabinieri che spendevano, sai che costa un elicottero in volo? Una marea di soldi dei contribuenti per seguire quelli che stavano correndo sì. da soli sulla spiaggia, no? Questo è in Italia, no? la, la Barbara D'Urso insegnava come lavarsi le mani con quel gel che ti, che ti brucia il microbiota e ti fa venire il cancro e eh, seguiva eh, esatto, quelli che crevano sulla spiaggia. Ve li ha mandati Barbara D'Urso, probabilmente, sì. no? Sì. No, eh, diciamo però che alcune spiagge le hanno chiuse cioè le spiagge, quelle principali tipo eh, Copacabana, Rio dove c'è più controllo qua essendo in mezzo a nulla non, da noi alla città sono 30 km di spiaggia quindi di solito io vado qua davanti e non sono nel punto dove può esserci qualcuno sempre a deserta è difficile che venga. Il vantaggio di essere dove non esiste lo Stato è che nessuno ti rompi i coglioni, capito? Poi, se hai bisogno di un ospedale, eh, magari, per, per questo, cioè, più lontano ero dagli ospedali, io più sicuro mi sentivo e, e continuo a pensarla così. Beh, il resto nel mondo, la, il numero più alto di morti, storicamente, è per errore, errore medico e, e tutti i virus presi a livello mondiale arrivano da, da, da, da persone che vanno all'ospedale. Senti, detto questo, vuoi raccontarci un, un po' meglio questo anno e mezzo, tra passeggiate, surf, Leone per esempio, cosa faceva? Ma Leone, il suo lavoro principale è giocare. E io spingo molto su quello perché anche in un'età, sai, 5, 6, adesso ne ha 7 gioca. e gioca. lui si è innamorato di una scuola d'arte, chiamiamola così, che fa una mano qui dentro. E quindi una cosa che fa in modo assiduo, gli piace tantissimo. A iniziare bodyboard e certo surf da onda, però per il momento gli piace di più il bodyboard, ma sale in piedi sul bodyboard. Quindi... Eh, si diverte eh, sai qua c'è la libertà che avevo io da piccolo in un paese di 10.000 abitanti perché non ci sono recinzioni tra una casa e l'altra, lo spazio di fatto è chiuso morfologicamente perché siamo recintati da, da questa matta atlantica che è salva anche perché c'è il bregio che sarebbe la palude quindi noi siamo circondati da un terreno paludoso pieno d'acqua con sì, coccodrilli Senti quindi non... siamo protetti da questo punto e quindi Leo sveglia, esce di casa e ci dice vado a trovare Nina, vado a trovare Ciemi, vado a trovare eh, quindi fondamentalmente è il gioco, poi un altro genitore eh, gli sta insegnando a giocare un po' con l'alfabetizzazione mm. e appena torna, perché adesso in Italia dovrebbe iniziare a fare delle di musica perché c'è un altro unitario musicista e quindi e si cerca di stimolare degli, dei talenti e, e dare più forza a quello che a lui piace fare, questo certo. in certo Io sì, ho fatto sì. la traduzione, a... no, no, no. Vai avanti, vai avanti, hai fatto la traduzione. No, io ho, ho, tra virgolette, mi sono impegnato un po', a parte il canale, a stare bene, a divertirmi, passeggiate surf, la traduzione del libro in portoghese, eh, approfittando del fatto che Iside è bilingue perché è cresciuta a San Paolo, sì, e, sì. e poi relazioni pubbliche, finché il mio sogno era conoscere te ci sono riuscito, e quindi io sono a, a posto. E eh, Silvia Liprandi è conosciuto anche, no? Se non erro. Sì, meravigliosa. Senti. Ciao Silvia! <ride> Silvia e è in, regia è in, è in cabina di regia, è in cabina di regia. Senti, ehm, vuoi raccontarci anche ehm, cosa ti ha portato a um, scrivere un libro? sì allora io volevo raccontare dal mio punto di vista la mia storia perché Leone è appena nato era nato da poco e io un giorno ho pensato ma se io muoio ci saranno un sacco di amici di parenti di... che ognuno racconterà la mia storia a mio figlio dal suo punto di vista e quindi ho detto io la metto nero su bianco magari può essere anche utile come testimonianza non dico come ricetta come distanza attiva qualcosa di simile e quindi ho scritto questo libro con l'aiuto morale di Iside perché io gli dicevo io non ho mai scritto niente ma butta giù come parli se poi muove qualche emozione va bene se no va bene lo stesso E così ho fatto ci ho messo due anni perché per me è stato molto laborioso dal punto di vista interiore per dire ho fatto un miliardo di incubi dove tutti erano visti in una piazza e io ero nudo. Perché nel libro mi sono messo... E questo è fondamentalmente il nocciolo della questione che io volevo raccontare a Leone di cosa succede se ho fatto nel 2P5 eh, e tutto quello che è successo prima sempre dal mio punto di vista come l'ho vissuta io quindi la mia verità come io ho vissuto il TSO come io ho vissuto il, il ricovero in psichiatria eh, sottolineo l'io per la mia prospettiva non per voler fare il fenomeno e poi come ho vissuto la terapia far farmacologica come mi sono dato dai farmaci e eh, questo è un po' il centro di quello che io volevo e raccontare dal mio punto di vista a mio figlio. Okay. Ah, Senti eh, Lorenzo, so se, se ti poi verrà, ti andrai. Una... Dice... No, dicevo Lorenzo, se poi ti andrai sì, in un'altra diretta, magari raccontiamo bene eh, la tua storia a, a, dal punto di vista di questo episodio del, um, che ti è capitato. Con, con, con questi cazzo di ospedali e, mh, vorrei solo sapere qual era il comune chi è il sindaco imbecille eh, che ha firmato perché eh, ricordiamo che per fare quest, questa, questo obbligo di permanenza nel reparto psichiatrico devono firmare due medici differenti più il sindaco eh, e un giudice deve controllare che la procedura sia corretta qual era il, il, il comune Beh, il, comune è il comune dove io ho le radici, che era dove ho vissuto gran parte della mia vita, che è San Martino di Luperi, in provincia di Padova. E il sindaco, non mi ricordo neanche il nome, era un mio ex professore delle medie, penso di tecnica. Mm. Vabbè, un politico, un là, quindi... Un ritardato, sì. ritardato, no? Possiamo dire uno affetto da ritardo cognitivo, sicuramente, no? Vabbè, ah un'Aquila sicuramente no. Quindi... Bene. Senti... Nella io media direi... no. Nella... Vabbè, nella media vuol dire totalmente ritardato, nella media vuol dire totalmente ritardato, allora, se è nella media, giusto? Io la penso così e poi... <ride> senti direi che abbiamo fatto quasi una lezione accademica siamo sui 40 minuti quindi se te la senti poi la prossima volta racconti nel dettaglio il, um, questo accadimento che poi ti ha portato a scrivere il libro diciamo no? Sì. quando vuoi va bene Qua comunque c'è un messaggio di Leonardo Baghin, dice Grande Lorenzo, un abbraccio forte da Castelfranco Veneto, toda bellezza. Ciao Leo. <ride> Vuoi aggiungere qualcosa in questi ultimi due minuti? Ma no, penso di aver detto tutto. E io ringrazio molto te e Silvia per questa opportunità. Attenzione, io mi sento attenzione. molto orgoglioso attenzione è successo un accadimento è successo un accadimento molto importante l'ultima delle cornacchie quella che tu nel libro chiami l'ultima delle cornacchie Iside Cornacchia Foresta ciao ragazzi è stato un piacere essere con voi ciao ultima delle cornacchie <ride> e ciao anche a Re Leone eh, mi raccomando sì, Re Leone sta giocando a chi adesso ha la fissa degli scacchi Uh! Avremo un, un Karpov Kasparov uh, da Castelfranco-Veneto allora. Sì. Fate i bravi, grazie, va grazie. bene, dai. Se facciamo grazie i bravi... Mille, veramente è stato un onore. Dai, seguiamo il consiglio di Iside che fa dice fate i bravi e guarda, proprio su 39 e 50 possiamo chiudere, che dici? Un abbraccio anche a te Iside. A me va bene. Ciao, Lorenzo. Fai il bravo, eh. Ciao, Max. <ride> Ciao. Sì, bravo. Ciao, Max. Ciao, Silvia. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. And the bro. And...